Iscritta parlare la senatrice facoltà, prego. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella legislatura dal 1996 al 2001 si ebbe la discussione del progetto della cosiddetta bicamerale, presieduta da Massimo D'Alema, e si ebbe la discussione della legge costituzionale che portò alla modifica del titolo quinto della Costituzione. Nella successiva legislatura ci fu il tentativo del centrodestra di imporre al Paese il lodo di Lorenzago, partorito dalla penna di Roberto Calderoli, che fortunatamente gli elettori bocciarono a grande maggioranza nel referendum confermativo del giugno 2006. Nella scorsa legislatura abbiamo cambiato il testo dell'articolo 81, introducendo il tendenziale pareggio di bilancio in Costituzione. Speravo che questo Parlamento avesse imparato la lezione. Giuseppe Dossetti, Piero Calamandrei, Leopoldo Elia, Livio Paladin, tutti ci hanno detto che la Costituzione non è una legge qualsiasi e non è una materia di discussione come le altre. La Costituzione non è intangibile, è soltanto troppo delicata per essere trattata come un impaccio e come l'oggetto di una riforma simile alle altre. Il dibattito sulla riforma della Costituzione non può essere caratterizzato dalla sintesi di un tweet o dalla fretta di un selfie. La Costituzione è al contempo una fonte del diritto, un catalogo dei diritti individuali e una tavola di valori intorno a cui una collettività si ritrova. È un progetto di vita. La Costituzione è un tessuto unitario, un geniale e sofisticato sistema di vasi comunicanti. Non si può ritenere di mutarne una parte senza dare un colpo di maglio alle altre. Basti un esempio. Quando la Costituzione assegna un diritto, non può farlo in chiave assoluta. Deve prevederne dei limiti, ma rimette l'identificazione di quei limiti alla legge. Si chiama riserva di legge. La riserva di legge, però, ha un significato di garanzia se la legge deve fare la strada lunga del bicameralismo. Ne ha un altro se c'è il monocameralismo. Oggi si parla molto giustamente di mafie, corruzione e legalità. Ma quanto alle, garanzi alle garanzie di legalità, sappiamo che magistratura e polizia devono operare secondo le leggi. Può darsi che il monocameralismo sia una buona idea. Lo sostenevano i comunisti alla Costituente, lo sostennero i comunisti e la sinistra indipendente a metà anni Ottanta e poi ancora cossutta nel 1998. Ma occorre sapere che cambiare struttura e composizione del Parlamento ha immediate ricadute sulle garanzie di legalità per i cittadini. Giustizia, garanzie sociale, diritti individuali, sono tutti domini legislativi che subiranno un pesante impatto dalla riforma del Parlamento. Ma il Parlamento è anche un collegio elettorale, a sua volta. Elegge Presidente della Repubblica, giudici costituzionali, membri del CSM e delle Autority. Dobbiamo saperlo quando ne cambiamo struttura e composizione. Oggi non ci viene proposto un monocameralismo, ma un bicameralismo differenziato, ma senza un modello teorico coerente e senza un sostrato di esperienza ben semedimentato. Di grazia che, co che coerenza ha dire che il Senato svolgerà funzioni importanti, ma sarà composto da persone che gli elettori non sceglieranno? E che logica c'è nel negare loro l'indennità, ma assegnare loro invece l'immunità? È, è una ben strana funzione quella che richiede la garanzia giuridica dell'immunità, come quella dei deputati, e non quella economica, che nella storia delle democrazie occidentali ha lo stesso significato. Sull'immunità, signor Presidente, mi permetta una parentesi. Pochi giorni fa, Ricorreva l'anniversario dei fatti di Roma, Genova e Reggio Emilia del 1960, quelli che gli storici sintetizzano come il luglio sessanta, cioè la ribellione popolare al governo Tambroni. A Roma, il 6 luglio di quell'anno, a Porta San Paolo, vi fu una manifestazione politica cui presero parte membri del Parlamento come Aldo Natoli e Aldo Venturini. Comunista l'uno, socialista l'altro. Ebbene, il corteo che essi capeggiavano subì la carica a cavallo della polizia, che trascurò completamente che si trattasse di rappresentanti del popolo, di membri delle Camere. Non è la nostalgia o l'omaggio al passato, signor Presidente, la ragione per cui menziono questo episodio. Lo dico perché può ricapitare che noi si abbia bisogno dell'immunità, del suo vero senso, però. Anzi, è ricapitato già nel 2001, a Genova, allora quando la deputata Deiana è stata percossa dalla polizia mentre manifestava pacificamente e nonostante avesse esibito il suo tesserino da parlamentare. Ed era capitato nel 1926, quando Antonio Gramsci era stato arrestato da deputato in carica, dopo Matteotti, Dopo che Matteotti era stato rapito e ucciso e Amendola ha picchiato Montecatini. Le immunità, signor Presidente, servono a questo, non per i corrotti e i ladruncoli da quattro soldi che la usano oggi. Torno al punto per riprendere una definizione che ho ritrovato nel dibattito parlamentare del 2005 sulla devolution del centrodestra si tratta di un modello senza verità. È stato detto che vi sono senati a elezione indiretta, come per esempio la Camera Alta tedesca, e questa sarebbe la prova che chi grida all'autoritarismo sbaglia. Mi sono documentata il Bundesrat è la Camera degli esecutivi regionali, non dei notabili e dei potentati territoriali. Il Bundesrat ha un senso perché nella Costituzione tedesca è scritto che i Länder curano l'esecuzione delle leggi, sono cioè i principali centri amministrativi del Paese. La legge è di competenza della Camera Bassa, mentre la sua applicazione avviene in sede regionale. È per questo che il Bundesrat rappresenta le comunità locali. Ma nel disegno emerso dalla Commissione Affari Costituzionali, che senso ha la rappresentanza delle istituzioni locali? I lender hanno anche competenze fiscali. Le regioni italiane e i comuni hanno pochissime attribuzioni in questo campo. E comunque la nuova lettera E dell'articolo 117, scritto dalla Commissione, accentra nello Stato la competenza legislativa esclusiva in materia tributaria e di coordinamento della finanza pubblica e per lo Stato qui si intende la Camera e non anche il Senato. Quindi, avendo anche fatto l'assessore al bilancio del mio Comune, sono contenta di questa chiarificazione, ma chiedo in nome di che cosa esiste, esista un Senato che rappresenta le istituzioni locali, visto che su quel punto essenziale non potrà mettere bocca. Per il resto mi associo interamente alla senatrice Di Rindin, che è stata limpida ed efficace questa mattina, anzi ieri. Le Costituzioni sono spesso dei compromessi, ma quei compromessi devono essere frutto di un incontro alto e trasparente di aspirazioni, modelli di Stato, fusioni di obiettivi. Pensate che solo sospettando quale opaco cedimento alla controparte, Concetto Marchesi abbandonò l'Assemblea Costituente sull'articolo 7 ritenendo che tra De Gasperi e Togliatti fosse corso qualcosa di, di men che commendevole. Ecco perché molti senatori e io tra questi abbiamo auspicato un percorso più trasparente e meditato. Perché ci si ostina a sostenere che i patti con Berlusconi devono essere mantenuti, ma che i senatori del proprio partito sono dei gufi, dei conservatori, dei gattopardi. È un atteggiamento offensivo e istituzionalmente pericoloso. Alla Camera, nel settembre 2004, Sergio Mattarella, non proprio un esagitato comunista, affermò, citando Aldo Moro, che la Costituzione è la casa comune di tutti. E un altro autorevole deputato, cito il pensatore tedesco Haberle, ricordando che la Costituzione è lo specchio del patrimonio culturale di un Paese e il fondamento della sua speranza. E il nostro collega, già Presidente della Repubblica, Ciampi – gli facciamo tutti i migliori auguri – definì la Costituzione la nostra Bibbia civile. Mi domando e vi chiedo, è questo il metodo scusate, per riscriverne ampie parti? Nel progetto di Costituzione che è uscito dalla Commissione non c'è, a mio avviso, l'Italia che in molti speravano ascoltando e guardando i Renzi delle Leopolde. C'è un Senato non elettivo, associato ad una legge elettorale finora con liste bloccate. C'è l'immunità parlamentare alla vecchia maniera. C'è l'aumento delle firme per il referendum e per le leggi d'iniziativa popolare. Chiedo a Renzi e a tutti voi Dov'è l'Italia aperta, libera, partecipata e soprattutto contendibile che i tre milioni di elettori delle primarie dell'8 dicembre si aspettavano? Per finire, dico al Presidente del Consiglio, che ha citato Ulisse e Telemaco di recente, vorrei dire che per me la cacciata dei proci significa un fisco più giusto, pene certe per gli evasori, l'allargamento della base imponibile, una giustizia penale più celere, un assetto amministrativo liberato dagli intrecci, lotta senza quartiere alla corruzione. Ulisse e Telemaco non si sedettero al tavolo con i proci e non fecero patti. Grazie.